Il coronavirus è un problema di tutti noi, non importa dove siamo. Finché non viene sconfitto, manteniamo una distanza sicura l'uno dall'altro e salutiamoci così. Presto torneremo a dare i baci e abbracci che tanto ci piacciono.